Encounters come to reveal to us the futility of life without God. Encounters will activate purpose and calling in our lives. Encounters come to restore intimacy and fellowship. The land of Zebulun, the land of Naphtali, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles, the people which sat in darkness saw a great light, and to them which sat in the region, and the shadow of death, light is sprung up encounters come to restore intimacy encounters come to reveal to us the futility of life if you don't have a relationship with god anything of value can become god to you welcome to encounter jesus ministries sustaining an experiential knowledge of god and walking in the fullness of our eternal ordination Now, listen to God's servant, Apostle Oropo Michael, as he takes us through an encounter with the Word. Lift your hands one more time. le mani di nuovo. And talk to God. Parla Dio. Il Signore è buono e la sua misericordia è eterna. Lo adoriamo perché è buono. Ci dà più di quanto siamo qualificati. Perché è gentile. È misericordioso. È amorevole. This morning, can you just appreciate it? Receive his love into your heart. Receive his love into your heart. And Leon, you are God-moster. You are Jesus Christ. of his, We worship you we worship you. Padre ti ringraziamo we you. Ti onoriamo we love you. Ti amiamo We exalt your esaltiamo, we il esaltiamo il tuo nome Father, Padre anche come stiamo up in this last session facendo l'ultima sessione you Preghiamo che glorifichi il tuo nome In the precious name of Nel prezioso nome di Gesù Cristo Amen potete You may be It's been a great time in God's è stato un momento meraviglioso nella presenza di Dio vorrei che avessimo culti come questo ogni domenica stavo dicendo in Torino dicevo che i giorni dei apostoli i culti, i servizi duravano diverse ore e ho dato un esempio da Atti 5 Insegnavano nella sinagoga. Per molti, uh, molte ore. e nel corso dell'insegnamento Abbiamo sentito che Anania. Un uomo chiamato Anania. Sold un pezzo di terra. Vendete un pezzo di terra, un terreno. E portò parte dei soldi agli apostoli. Ora, ai giorni degli apostoli, erano uh, circondati, inondati dall'amore di Dio. E quindi quindi, of in those days il codice di cristianità in quei, in quei was giorni the love of God. era l'amore di Dio you know, God, sai quando vieni all'atmosfera dell'amore di Dio sei arrivato alla statura di divinità perché la natura di Dio è amore And you see one of the that love e vedi una delle cose che definisce l'amore è il fatto che è predisposto a dare. And so in the early church, quindi nella Chiesa, la prima chiesa, the Bible defines certain things that show that they attained the of love. mostra che ci sono certe cose che fanno vedere che siano arrivati. 24, allo 24, stato di amore. 24, 49, Luca 24, 49. 24 49. in Jerusalem può rimani with power. Tardate in Gerusalemme Finché non siete riempiti so Quindi vissero insieme they the way si, we are cano, now. si riunivano insieme Nel modo in cui siamo riempiti ora Dopo un po' di tempo they went beyond gathering together. Andarono oltre a riunirsi In, Acts 2, 1. in Atti 2,1 Vissero che erano insieme in accordo accord. uh, uh, Puoi riunirti Possiamo riunirti e non essere the Bible in was accordo us the La Bibbia ci mostrava i livelli ai quali sono arrivati in amore Le persone si possono riunire insieme and and E ci, sia, ci può essere malizia Ma quando le persone sono in accordo gossip non trovi i problemi. Se, se offendi tuo fratello, lui vedrà, verrà da te e chiederà cosa ha fatto di sbagliato. Se non ha fatto niente di sbagliato, allora perché c'è offesa? E lì allora si metteranno a qualcosa di sbagliato. È quello che significa essere in accordo: significa che possiamo andare in accordo. accordo, comprendiamo le debolezze l'uno dell'altro e ci dell aiutiamo a crescere. Perché Ion perché la, il ferro a come, come un uomo il volto di un amico and they also non era unzione individuale It was era unzione uh, they were erano definiti dall'unità e quando iniziamo a operare per unità nessun demonio può venire tra di noi non c'è niente che diremo e non sarà fatto Perché dove due o tre si riuniscono nel mio nome dice che qualsiasi cosa che legano sulla terra è legato in cielo quell'unità era un tipo di amore ma c'era un altro tipo di amore che esisteva tra di loro vedi nella chiesa oggi To ognuno lavora per sopravvivere and so you have more than enough. quindi puoi avere più che abbastanza lo metti da, da parte in you una may banca it. potresti anche morire e lasciarlo lì Some people have died and left Alcuni, alcune persone sono morte e hanno lasciato ricchezze i loro bambini, i loro figli They non possono prenderli e hanno dato le nazioni nascoste al nostro Mentre quello che Dio è che detto la ricchezza degli stranieri sarà data a noi. Ma a causa della nostra ricchezza, la nostra ricchezza sta essendo data alle nazioni straniere. Ma la prima chiesa non era così. La prima chiesa Se avevi abbastanza per te stesso, cosa era rimasto? Cosa rimaneva? Lo portavi ai piedi degli Apostoli. Così che ci fosse si potesse essere una distribuzione la Bibbia dice che le persone vendevano terreni, terreni eh, vendevano proprietà portavano i soldi ai piedi dell'apostolo e gli apostoli non è che li prendevano li condividevano e si dice che nessuno di loro mancava di nulla quindi cosa definiva la prima chiesa era il codice di amore Ora, dove le persone lavorano, ci sarà sempre un figlio di perdizione. Anche quando Gesù stesso guidava la chiesa, c'era un Giuda che era lì Perché ci sarà sempre un figlio di perdizione. Quindi, nei giorni degli apostoli, la Bibbia dice che Barnabas vendette il suo terreno e lo riceveva ai poveri per darlo ai poveri when they him, e quando batterono le mani per lui they saw, named him son of gli diedero il nome di figlio di consolazione man of the flesh, un uomo della carne un uomo in colore di un lupo pensava che avesse che fare con gli also applausi to be the way was e voleva anche essere celebrato nel modo in cui voleva... that's why when we have babes, era stato celebrato we need to be not to quando abbiamo bambini in Cristo dobbiamo Because essere attenti we do we do. a non celebrare troppo certe cose perché non sanno and perché facciamo quindi Anania andò a Vendere, a vendere la terra ma non aveva il cuore di Barnabas. non fu in grado di portare tutto i soldi portò quindi portò a parte e disse questo è, questo è tutto quello che ho, ho guadagnato e Peter e Pietro l'ha guardato ha detto perché hai permesso a Satana di entrare in tuo cuore? e farti mentire allo Spirito e Santo ha detto prima che fosse venduta la terra e non era tua dopo che è stata venduta i soldi non perché erano tuoi perché hai scelto di mentire la Bibbia dice che nel momento della l'ha sentito nessuno morirà in questo culto non sto andando lì, non sto arrivando lì. il punto, punto che sto cercando di dare è che nella prima Chiesa. Non amavano solo l'un l'altro, amavano così tanto la presenza di Dio. Quindi potevano rimanere in chiesa tutto il giorno. Tenevano quel giorno per Dio. Era è giusto per loro lavorare e, e essere lavoratori. La Bibbia dice che se non lavorano, non devono mangiare. Ma mentre lavoravano, comunque, il giorno misero da parte un giorno e lo resero santo al Signore quindi potevano restare nella presenza di nobody Dio per ore home, e nessuno correva per andare a casa and nobody was tired. e nessuno era stanco so Peter for a long time. quindi Pietro amministrava per un lungo tempo Anania entrò fell down and died. cadde e morì they carried him, buried him. lo presero, e lo seppellirono Pietro continuava a ministrare nobody say, hey! nessuno disse hey! ran away. e scappò Pietro ministrò per altri tre ore. Anania's wife came. La moglie di Anania. Anche lei cadde e They can't La continued. La Il culto continuò. Even if Peter ministered hour before Anania's came. Anche se Pietro avesse ministrato un'ora prima di. Anania. È e un'ora dopo più le tre ore e mezza. Ciò vuol dire che il minimo il tempo minimo che spendevano nella presenza di Dio era cinque ore. Questo che è Cristiani genuini, noi siamo falsi perché entriamo e usciamo dalla Chiesa. Entriamo, strisciamo dentro e strisciamo fuori. Quindi non abbiamo capacità. Quindi Oggi se siamo in chiesa per due ore. alcune persone iniziano a dormire. a volte prendiamo una pausa a caffè. Perché siamo abituati al cibo, al cibo della carne, non quello dello spirito. Se prendi il caffè fast. Cosa succede se devi fare un digiuno that di 40 giorni? Significa che quella chiesa non è una chiesa it's di guerrieri è, un, è una riunione sociale Il nome della chiesa è Ecclesia It means we have... Significa che siamo senati Quando ci riuniamo Stiamo facendo le leggi facciamo leggi stiamo legislando stiamo combattendo per liberare And territori e per liberare destini non bevi caffè quando combatti you don't drink water when you are non bevi acqua quando combatti you finisci di combattere Then you rest. e poi ti riposi quindi sono incoraggiato che qui a Milano people can possono essere in giro da 12 le persone possono essere qui in chiesa dalle 12 alle 18. Clap hands for RCCG. le mani for RCG. Jesus House. Jesus House. Milan, Italy. Milano, Italia. Give the Lord a Grida al Signore. L'ho detto per incor incoraggiarvi. It means you are significa che siete forti. And you were not faint in the day of battle. E non vi affaticherete nel giorno di battaglia. Battle, nel... nel giorno di battaglia il Signore vi in manderà aiuto dal santuario. nel nome di Gesù Cristo. Volevo predicare un messaggio. ma C'è una sfida quando sei tra persone spirituali. Quando, quando vivi tra... in mezzo a persone spirituali. Dove viaggi nello spirito? E ricevi ispirazione. Non sei l'unico che va lì. So if you don't come quick, quindi se non vieni velocemente vedrai che dove hai sentito quel messaggio anche qualcun altro ci è andato so quindi il messaggio che volevo predicare ho scoperto che Venerabile Ike l'aveva già scaricato Significa che lui è nel consiglio del cielo. Significa che ciò che fa non è dal collegio biblico. È dal cuore di Dio. Praise God. Lode a Dio. Because he has that message, perché ha predicato quel messaggio? E abbiamo ricevuto il frutto di quel messaggio. Perché quel frutto? That offering. Quell'offerta. non not money. Non, è, non sono soldi ma le anime di, di And I, e, ho, ho, visto to the the hunter, e this ho visto persone che sono aggrappate all'oltario sarebbe uno spreco riportare quel messaggio to what I want to do now quindi cosa voglio fare ora is to a bit. è cambiare un po' you know, sai anche ieri we Torino, mentre eravamo a Torino I came to preach a message. sono venuto a, a predicare un messaggio e poi ho scoperto che padre è venuto poi ho scoperto che papà è venuto, ha predicato lo stesso messaggio con le scritture che volevo usare. Questo è nel culto di, di miracoli. Qui, quindi ho deciso di dire che lui ha dato il messaggio che avevo io e ha pregato per e i malati. Per cose grandi sono accadute And so this morning, quindi questa mattina since in in that quindi dato che nessuno ha ministrato in quella direzione I want to turn the service, voglio cambiare il culto from a consecration service, da un culto di consacramento a un culto di miracoli eia eia eia eia Perché stai per visitare le vite delle persone. Stai per cambiare le loro storie. E il tuo nome sta per essere glorificato. We are Siamo convinti che farai cose potenti. And so we align our hearts this e morning. Quindi allineiamo i nostri cuori. Abbi, Abbi, we. Abbi la tua via. In Jesus, precious Nel nome name. potente di Gesù. Amen. potete Amen. sedervi il mio lavoro questa mattina siamo già nella sera il mio lavoro questa sera è semplicemente aprire la vostra intelligenza e fare in modo che la vostra fede sia rilasciata nel momento in cui la vostra fede è rilasciata si prenderà quello che vuoi prenderete, coglierete qualsiasi cosa volete un culto di miracoli è diverso da un culto di guarigione nel culto di guarigione Dio fa tocca solo le menti e i corpi delle persone in un culto di nel culto di miracoli God all their Dio influenza tutte le loro circostanze their finances, le loro economie le loro relazioni that ogni to them cosa che gli appartiene c'è un cambiamento, c'è un spostamento And so this morning, quindi questa mattina this evening, questa sera I've been indoctrinated that church is sono stato indottrinato che la chiesa di the mattina è un... this evening, questa sera the Lord, il Signore farà un miracolo nella tua vita non sarai solo guarito fisicamente your relationships will be healed. le tue relazioni saranno guarite your will le tue economie healed. saranno guarite God il servo di Dio ha parlato e ha detto alcuni di voi che hanno bisogno di documenti per essere God. stabiliti qui miracolosamente sarà fatto in the name of Jesus nel nome di Gesù And so the is a fresh message, Quindi perché il messaggio è fresco. Me to draw from my cercherò di prendere e cogliere delle scritture dal mio spirito. Let's begin from John, 10, verse 10. Da Giovanni 10.10 10. Dice: Il diavolo non viene se non per to steal, Uccidere. rubare and to E distruggere. Il diavolo non viene. But for to steal, Se non per rubare, to kill, uccidere and to e distruggere. Voglio, presta, voglio che prestiate attenzione alle cose che sto condividendo. Molte cose la ragione per cui non riceviamo da Dio è perché siamo così abituati alla Bibbia. Quindi quando la leggiamo pensiamo che sia un libro di storia. Quindi anche quando la leggi Dio dice ti visiterò oggi e lo leggeremo Continuerai a leggere. E quando finisci il capitolo, lo chiederai Se sai che la parola di Dio è vita, quando today, vedi ti visiterò oggi, inizierai a celebrare. Quindi queste cose che sto leggendo, non sono storie. Sono i segreti di Dio, they definono Dio di natura definiscono la natura di Dio definiscono la volontà di Dio definiscono lo scopo di Dio and they God's e definiscono le azioni di Dio quindi le lettere che consideriamo questa mattina lo spirito dietro di esse cambierà la vostra vita il diavolo non viene se non per rubare ammazzare e distruggere e io sono venuto dice che abbiate la vita e la vita in abbondanza ora ciò che diceva qui è un manifesto perché prima che gli uomini fossero creati l'Espirito esiste il reame dello spirito inizia. Quando Abramo fu, quando Adam fu creato, non sapeva di essere stato messo tra dei. Non sapeva che era entrato in affari di spiriti immortali. Non sapeva che c'era una battaglia antica che era più vecchia della creazione del mondo, della terra. Apparì nel giardino e iniziò a godersi. Prese Prende tutti, he mangiò. He jumped into the river. Saltò nel fiume. He enjoyed himself. Se, se, se lo godeva. Go non sapeva che era in un campo that di battaglia. Che i spiriti erano in guerra. Questa scrittura invoked, che Gesù ha evocato stava portando cose che sono accadute prima che gli uomini fossero creati. Che nello spirito c'era un spirito chiamato un tifo. C'era uno spirito chiamato il ladro made up his mind, che aveva già deciso that that to God, che tutto ciò che appartiene a Dio steal it, avrebbe o rubato he will kill it, o ammazzato o distrutto. And when man was created, e quando l'uomo fu creato in, chapter 32, verse 9, in 32, 9, la Bibbia dice che il portione la Bibbia dice che la porzione that what God owns in significa che ciò che Dio what ha God lays claim of in creation ciò che Dio afferra is, is nella creazione people. è il suo popolo. That means significa che non c'è niente che puoi che, che toccare che influenzerà Dio. L'unica co cosa che puoi toccare e influenzare Dio è il suo popolo. And so the devil fight God. E poiché il diavolo non può combattere Dio ciò che fa per avere a che fare con Dio? Perché il diavolo attacca Dio That's why when attacca you read anche. Dio. È per questo che leggendo le scritture, God Dio a volte è addolorato. Quando leggi le scritture, God wept. a volte Dio pianse. Disse Gesù: Pianse. Venerable mi stava dicendo una storia l'altro giorno. Qualcuno viaggiò in America per una missione. E quando the immigration, e quando arrivò all'immigrazione stavano per dare, mettere il timbro sul su, suo, su suo documento e dissero aspetta hai detto che sei venuto per missioni qual è il versetto più corto della Bibbia? And the pastor was <laughs> e il pastore non lo sapeva non perché non lo sapeva e l'ha sfidato non perché non lo sapesse in, some in alcune situazioni ci sono tensioni and he didn't e non ricordava and they said, no, you are not e dissero no non sei un missionario e hanno deportato di nuovo a Nigeria you know, can save you uh, a volte le scritture ti possono salvare in diverse circostanze But ma il punto che sto facendo è che a volte Dio si e a volte, che a volte Dio in, John 11, 35, in Giovanni 11, 35 la Bibbia dice che Gesù pianse. Dio non piangerà mai a casa sua. Dio non sarà mai appesantito a casa sua. L'unico modo l'unica volta in cui è Dio, di Dio ad, ad, ad è, è a causa dell'uomo quindi quando il diavolo vuole arrivare a Dio cerca la sua unica debolezza l'unica debolezza che Dio ha è il suo amore per l'uomo quindi il diavolo è venuto per rubare ammazzare e distruggere ma perché Dio non so più il dolore poteva dare una soluzione eterna alle crisi dell'uomo e la sola che poteva farlo era di mangiare le del Anche se è Dio, he had given man level of ha dato all'uomo un non poteva violare quell'autorità per, per usare l'autorità dell'uomo.